Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un bel cinematic video eh, di quelli che emozionano parecchio con il DJI FPV. Eh, ci troviamo ai piani di Bobbio, eh, una location eh, di montagna, siamo a circa 1700 metri, normalmente è eh, tutta piena di impianti eh, per sciare, ma ovviamente d'estate diventa una località di passeggiate e di trekking. E sicuramente l'ambientazione panoramica è da DJI FPV.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 Oh Now uh -huh.